facilmente navigabile, dove i cittadini potranno trovare tutte le informazioni che riguardano il nostro piano di zona. Quindi la possibilità di iscrivere i bambini all'asilo nido, un documento che abbiamo inserito proprio questa mattina uh, tutti i bandi che riguardano altre categorie di persone come i disabili come gli anziani uh, devo ringraziare per questo tutti i colleghi che hanno collaborato perché le aree di competenza del piano di zona sono molto ampie, i sindaci della costiera amalfitana perché noi siamo un ambito che uh, mi onoro di dire è tra i più belli d'Italia, non a caso è patrimonio dell'UNESCO poi vedrete anche le immagini che scotrono e che lo documentano, è un sito che ovviamente ha i requisiti dell'usabilità e dell'accessibilità, quindi non è particolarmente animato graficamente, ma questo non potevamo farlo se altrimenti perdevamo questo, questo tipo di requisiti. Che altro dire? Vi invitiamo a navigare nel nostro sito che è all'indirizzo ww.pianodizona s2.it è un giorno importante perché finalmente dopo tanti anni si apre il sito web ehm, che favorirà sicuramente un accesso facilitato ai cittadini che devono mettersi in contatto col piano di zona, quindi è un andare incontro ai cittadini e aprire ehm, in quest'epoca in cui col web si fa tutto, anche se per noi può risultare eh, difficile, antipatico, eh, è necessario e quindi noi andiamo incontro ai cittadini. Eh, il lavoro sicuramente è stato notevole, eh, però grazie al, allo strenuo apporto che è stato fornito dalla, dalla, soprattutto dalla dottoressa Lamberti che ha curato in prima persona l'implementazione di questo nuovo innovativo mezzo di comunicazione, ehm, Diciamo che siamo soddisfatti, molto soddisfatti, perché sicuramente in futuro, come diceva la consigliera, la dottoressa Landi, eh, sarà una modalità di comunicativa che eh, fornirà a tutti gli utenti del piano, dell'ambito, che conta quasi 100.000 abitanti, le giuste e necessarie informazioni per fruire dei servizi che il piano stesso offre. Io non sono utente di Facebook, non disdegno Facebook, però preferisco accedere ai servizi web tra virgolette tradizionali.